Allora, dopo aver visto come più o meno funziona eh, il tiro di campagna, a telefine, Field, le distanze Hunter, distanze sconosciute, le distanze conosciute, di picchetti rosso, blu e giallo, eh, di varie tipologie universali, quindi bidocchi, occhiali, 60-80, eh, qua abbiamo già capito, che qualcuno ha anche chiesto, si tira una freccia per bersaglio se ci sono due frecce sul bersaglio mi siete sbagliati perché ho due frecce per bersaglio e logicamente viene annullata la freccia con un valore più alto eh, dal 2008 perché prima i punteggi erano 5, 4, 3, 2, 1 quindi questi bersagli qua, come questi hanno 4 righe nere e un giallo centrale fino, fino, fino al 2007 i punteggi registrabili erano 1, 2, 3, 4 e 5 il giallo valeva 5 punti dal 2008 il, la X veniva conteggiata come X ora vale 6 punti e 6 punti effettivamente sono tanti per l'altre film, perché è come dire che nell'indor la X vale 12, quindi è tanto fare 6 cuba tantissimo. Quindi, se è vero come è vero che fino al 2007 si, si, si diceva che le gare altre film si vincono le lunghe distanze, ebbene col 6. Non è più tanto così, perché bisogna assolutamente fare 6 alle corte distanze, quindi ai pidocchi, dove, specialmente nel, nelle distanze sconosciute, dove i pidocchi sono posizionati tra i 5 e i 10 metri, e quindi sono tiri molto facili, bisogna assolutamente prendere il 6, quindi il, il cerchietto interno del giallo, perché questi punti cubano tantissimo poi nel risultato. Lo stesso vale per cioè, gli occhiali, gli occhiali sono stati sconosciuti troviamo tra 10 e 20 metri, anche qua tra 10 quindi possiamo, possiamo trovare questo bersaglio a 10 metri, non è, è grandissimo, a 10 metri, a 10 metri bisogna prendere questo, questo centro qua che sono 4 cm che è equivale al 10 del vinto, quindi a 10 metri non è, non è impossibile e bisogna anche allenarsi a queste distanze qua dove bisogna, si deve allenare a 50 metri ci si deve allenare a 10 metri a prendere però, a non sbagliarsi, perché questi punti qua se si ha la fortuna di andare trovare questi bersagli a 10 metri qua bisogna fare 18 bisogna tirare tutte e tre le frecce nella lista perché fare meno di 18 sono punti assolutamente persi è molto meglio fare 9 50 metri, quindi fare dei 3, ma qua fare 18, perché se uno qua fa 12 è malissimo, perché a 50 metri il nostro avversario è possibile che faccia 9, ma qua non sbaglia, quindi non dobbiamo sbagliare. Detto questo, detto questo eh, parliamo un attimo di, della stima, della stima della distanze, un po' veloce la stima delle distanze è eh, semplice, sì, ce l'abbiamo parlato in altre occasioni, diciamo che possiamo valutare sì, il terreno, valutare, ma eh, siccome ci alleniamo su queste distanze, su queste visuali, l'occhio veramente farà, sarà facile per l'occhio stimare la distanza in base alla grandezza del giallo, voi vi accorgerete che a forza di allenarvi a queste distanze basterà un'occhiata fino a 30-35 metri eh, valutare la distanza solo da, da come vedete grande avversario, bersaglio, senza, senza problemi. Se poi volete essere ancora un pochettino più precisi, eh beh, si parametra. È inutile girarci intorno su questa parola, anche se è vietato farlo esplicitamente, però eh, durante la normale sequenza di tiro noi possiamo con la nostra attrezzatura non modificata valutare prima del tiro la distanza con la proiezione del bersaglio sulla nostra attrezzatura l'abbiamo visto come sopra no? allora se è vero come è vero che il tiro fuori un Se vedo come vedo che okay. le distanze alte sono 10, 15, 25, sono tante. Le distanze no? Perché poi con 80 cm ce l'abbiamo tra 30, 30, 30, 1, dire, Fra 30 e 45 metri, eh, 60 cm ce l'abbiamo tra 15 e 30 metri, da 40 da 10 a 20. In effetti, da tenere a mente ce ne sarebbero tante. No? Da parametrare. Quindi dovremmo parametrare il pinocchio, dovremmo parametrare 10, 15, 20 dell'occhiale, 15, 20, 25, 30, quindi sono già eh, 3, 7, 7, 12, 14 distanze da tenere a mente come parametri. In effetti non c'è bisogno di tutto questo andare a dare, perché in tutti i bersagli sono proporzionati tra di loro pidocchio occhiale 60-80 sono per, perfettamente posizionati in un po' quindi sicuramente sicuramente il parametro ad esempio il parametro dell'occhiale a 20 metri il parametro dell'occhiale a 20 metri è uguale al parametro del 60-30 metri ed è uguale al parametro dell'80 a 40 metri e così vi viene in proporzione. Qui alla fine della fiera vi assicuro che bastano quattro parametri quattro parametri e fate tutto, perché dovete solo capire se è un po' di più e un po' di meno e farvi l'occhio. Anche questa è un'abilità, perché in pochi secondi durante la normale sequenza di tiro senza perdersi in in conti e in, in cose che sono ovviamente vietate vedendo, tenendo a mente solo questi quattro parametri riuscite a capire se è, un po più, se è un po' meno di 20 se è un po, più, un po' meno di 30 se è un po' più di 40 se è un po' meno, un po meno di 40 diciamo che fino a 15 metri non dovreste avere nessun tipo di problema perché fino a 15 metri cosa possiamo trovare? Gli occhiali, e gli occhiali dobbiamo velocemente capire dal parametro, anche solo quel parametro dei 20 metri se sono molto di meno, sono sotto i 15 metri col, Nel 60 centino dei piloti non esiste parametro perché tra 5 e 10 metri dovete immediatamente capire a che distanza sono anche perché tirare a 5-6 metri è la stessa cosa, tirare a 8-9 metri è la stessa cosa, capire se sono a 7 metri e mezzo lo dovete capire e poi da lì giocate se tirare a 8 o tirare a 7. Anche per l'alto lungo, io sfido chiunque ad avere uno stringa di una spira di serra per capire se tirare a, a 7-8 metri nel pilota. Vale molto di più la, la tecnica di tiro di tiro. Nel 60 cm è un pochino più diverso no? perché voi avete fatto il parametro dei 30 metri che è la sua distanza massima che è uguale a quella del tricchiale a 20 metri e forse lì convierrebbe anche fare i 20 metri quindi potete capire se è più o meno 20 e di quanto è meno di 30 quindi diciamo che con 4 o 5 parametri ve la dovete cavare. Il difficile, il difficile... è ovvio che se, se fate anche il parametro dei 15 metri sarà... Dei, 40 centimetri sarà uguale al 30 metri l'ottano e al 20 metri 60, e dal 22 m. 60 quindi vedete che è tutto in proporzione e alla fine si fa abbastanza velocemente bisogna però ovviamente come, abbiamo, come avete imparato a tirare con l'arco con una buona tecnica dove si impara anche a, e abbastanza velocemente ad avere l'abilità di fare la parametrazione nella normale sequenza di tiro, con un buon margine di, di sicurezza nella zucca avversaria Dove abbiamo più difficoltà? Beh, la difficoltà più grande ce l'abbiamo nell'80 cm oltre i 40 metri lo stesso vale per l'olimpico da 45 a 55 metri. Però se siamo stati in grado di individuare con facilità i 40 metri nell'80 cm, beh, l'occhio viene poi a una buona destrezza all'occhio per capire se è molto più di 40, poco più di 40, poco meno di 40, molto meno di 40 ecco che lì allora giochiamo tranquillamente tra i 35 e i 45 metri con facilità poi abbiamo un grosso dubbio, chiediamo a 42 metri e non abbiamo più tiriamo a 37 metri perché anche i mirini, vi mi ricordo, che si fanno anche delle mezze misure si fanno di 5 metri di 5 metri però si fanno anche delle mezze misure, si trovano i e i, i miei anche delle mezze misure. Un'altra cosa da dire sull'allenamento. Allora, ci si allena solamente a distanze conosciute, come nel 3D. Nel 3D non, non esiste che ci alleniamo a distanze sconosciute. Perché il nostro occhio deve allenarsi a vedere, ad immagazzinare nel suo database la visualizzazione di quella data a distanza con quel dato bersaglio. Così come nel 3D. Anche nel 3D dobbiamo tirare solo a distanze conosciute. Perché noi dobbiamo sapere che quell'animale, quella sagoma di animale è a 27 metri con quella grandezza di 27 metri. Quando lo troveremo ah, è un po' di più di come io lo vedo a 27 metri. Allora lo tirerò a 28 ora sì che avrò, avrò fatto il mio dovere. La stessa molto di più vale per l'alterefit. L'alterefit sono distanze conosciute. Poi ci possiamo allenare a valutare la distanza. Mi metto a casa su un paglione senza guardarmi troppo intorno per individuare la distanza, provo a valutare la distanza durante la mia sequenza di tiro e proverò a tirarle le mie frecce è logico che non entra solo in gioco aver azzeccato la distanza ma entra anche in gioco la mia bravura nel far centro. per quello cavo a porto però vi assicuro che valutare la distanza è la cosa meno importante di tutto il tiro di campagna non è la distanza qui apro anche una parentesi perché sembra che sapere le distanze sia la, il reato più odioso di questo mondo assolutamente no sapere le distanze è importante per chi tira bene ma per chi tira bene non è così importante sapere la distanza certo, saperle con precisione per chi tira bene dà al suo valore però vi assicuro che chi tira bene non sbaglia al metro nella valutazione della distanza. allora, chi è che ha inventato la storia che è importante conoscere la distanza chi non tira bene è una, è una scusa una ignobile scusa degli arcieri scarsi. Dire che è importante conoscere il distanzo. Non è vero. Chi tira bene, chi tira bene, sa valutare bene. Non esiste nessuno al mondo tra gli arcieri migliori, tra gli arcieri che vincono, che non sanno valutare bene in modo etico e sportivo, durante la normale sequenza di tiro, come è raccomandato dalla Vordaggio. Quindi niente di più stando perfettamente nelle regole. È un'abilità tecnica esattamente identica alla capacità tecnica di fare centro. Quindi chi sa fare centro bene ha anche questa meta. Chi non fa, sa fare centro bene è inutile sapere la distanza giusta, perché lo si vede durante, la, durante le, le piazzole film, durante le piazzole conosciute. Durante le persone conosciute non sono di tutti e sei, ma sono tutte sbagliate uguali. Ragione se ne deduce che le distanze sconosciute sono importanti, ma non è proprio così. Ok. sul picchetto. Allora abbiamo già detto tante volte che una volta arrivati sul picchetto bisogna osservare, bisogna osservare cosa e questo è molto importante perché ogni piazzola è diversa dall'altra, noi come facciamo il tiro alla targa o il tiro indoor che abbiamo 60 frecce da tirare, tutte a 18 metri, tutte in piano, non c'è Nelle nostre 24 piazzole sia che sia conosciute sia che siano sconosciute, eh, entrano in gioco tantissimi fattori. Intanto la salita e la discesa, quindi possono essere posizionate in salita come possono essere posizionate in discesa, oppure eh, il terreno dove ci posizioniamo con i piedi può essere sconnesso, può essere roccioso, eh, ci sono tantissimi fattori che vi possono portare a una postura non, non normale o comunque non uh, normalmente impiegata. Eh, in quel frangente io devo eh, osservare quello che mi sta intorno perché è un regus io devo risolvere un indovinello tutte le volte che vado nella piazza come la distanza conosciuta sconosciuta devo individuare la distanza come l'orizzonte perché se l'orizzonte non è perfettamente orizzontale ma è a un'inclinazione, questa inclinazione mi porterà a spostare il tiro verso destra o verso a sinistra, a seconda che del verso dell'inclinazione, quindi devo fare attenzione a tenere l'arco dritto, a vedere se sull'orizzonte c'è un albero a cui allineare il mio arco per tenere per chi non ha la bolla, per il compatto, per esempio che ha la bolla non ci sono questi problemi. Per l'arco olimpico potrebbero anche non esserci questi problemi perché l'arco olimpico ha la possibilità di montare una stabilizzazione basculante con la stabilizzazione basculante si è sicuri che l'arco riguarda sempre dritto ed è una stabilizzazione ammessa nel tiro di campagna non l'avete mai visto una stabilizzazione anziché avere una bacchetta dritta a una bacchetta un po' più corta e due baffi basculanti anche lunghi un metro o più che basculano come un equilibrista e questo mantiene perfettamente l'arco dritto e questo è ammesso nel, nell'arco che equivale praticamente a una buona. Nell'arco nudo purtroppo no, nell'arco nudo non si può fare niente, nell'arco nudo deve fare molta molto molto molta attenzione a tenere l'arco dritto e se c'è l'orizzonte in questa posizione io sono, sono propenso a piegare il mio corpo in avanti, a piegare l'arco in questa posizione e le frecce piantano. Una buona idea è quella di sbinocolare e di guardare eh, i fori del, del, del. prima di tirare guardare i fori, perché se i fori sono tutti spostati a destra o tutti spostati a sinistra a ah, camminare. Però devo fare molta attenzione, devo fare attenzione a tenere l'arco dritto, a non portarmi col peso in avanti. Normalmente si guarda se c'è un traliccio, un albero, un qualcosa che sia dritto e non un albero storto, a cui allineare l'arco in pretrazione per poter poi fare il tiro. La stessa cosa vale per la postura, se si può scavare, scavate, lui è vietato posizionare i piedi nel modo più appropriato, anche mettendo qualche pietra, qualche bastoncino sotto il suolo per poter essere comodo. Avete tutto il tempo per farlo e lo potete assolutamente fare. Non, do, non, si, non ci si può portare una piccozza per preparare la piazzola, però il, il minimo indispensabile per avere un certo equilibrio è doveroso farlo. E' buono. Poi, tiri in salita, tiri in discesa ecco qua eh, è molto importante anche per l'arco nudo ma soprattutto per olimpici e soprattutto per il compagno tirare in salita e tirare in discesa prevede che ci, ci sia una compensazione nel mio limo. cosa vuol dire? vuol dire che se io ho un tiro in salita o in discesa anche con su, anche 35 metri 40 metri ma lo stesso vale per i 20 io devo sempre tirare una distanza inferiore di quella che ho valutato o quella che è effettivamente descritta sul picchetto perché se sul picchetto trovo scritto 30 metri ed è in discesa io dovrò tirarla a una distanza inferiore lo stesso vale per la salita. Anche in salita dovrò compensare il mirino con lo stream walking per una distanza inferiore. Meno, parliamo di alto nudo. Se la salita, perché dipende da molti fattori questa compensazione, no? dipende dal libraccio dell'arco, dipende dal mio modo di tirare se faccio o meno la T con facilità diciamo che olimpici e compound la T la devono fare perché l'Olimpico deve uscire dal clicker il compound è in valle quindi quindi tiro in T è, è sempre uguale nell'arco ludo che non ha nessun riferimento è un po' un problema no? perché in salita e in discesa non sempre a lungo non, non avendo un misuratore da lungo non sempre allungo nella stessa maniera e non allungando sempre nella stessa maniera non ho la, sempre la stessa identica potenza quindi non ho la stessa identica città quindi è, è difficile capire quanto compensare addirittura se compensare quindi è sempre molto soggettiva la cosa ma comunque è sempre provata va sempre provata perché dipende anche dalle mie capacità tecniche, quanto sono bravo a tirare, quindi ammesso o non ammesso che io sono preciso nel mio tiro Quindi prima di tutto devo essere preciso in piano, poi posso capire quanto devo compensare e se devo compensare. Diciamo che in linea di massima un arco nudo, con un libraggio medio, quindi dai 30 ai 35, da 30 a 35 libri, e nei tiri in salita che non sono più di 15 gradi deve aumentare la distanza, deve compensare in positivo. Quindi se è un 50 metri deve tirare da 51 a 50, 52 metri. Se invece è la, o più libre oppure la la, la pendente superiore devo sempre togliere devo togliere di più se sono in discesa quindi in discesa posso togliere anche 3-4 metri addirittura in salita 1-2 metri questa è, diciamo la regola che comunque ripeto è sempre soggettiva molto soggettiva e va comunque provata provata dove? Ormai le gare che si fanno, salite e discese, io le vedo sempre di meno perché è sempre più difficile trovare posti, presumo, specialmente noi che abitiamo in Pianura trovare posti dove si possono fare gare altre field con salite e discese io posso capire chi abita in Trentino Alto Adige sarà pure facile fare gare in salite e discese ma qua nella Pianura Padana molto più difficile ed è molto più faticoso per la società organizzatrice ovviamente posizionare i bersagli in salita e in discesa e quindi forse sarà questo il problema che se ne vedono pochi è un peccato perché è lì il divertimento il divertimento è avere questi tiri in salita e in discesa il problema è che alle volte le società organizzatrici posizionano i tiri in salita, alla massima pendenza le massime distanze e questo è forse un marketing al contrario no? perché l'ideale sarebbe avere un occhiale sconosciuto a 15 metri con una bella pendenza o ancora meglio un 60 cm con una bella pendenza in discesa a 16 metri io faccio un bel tiro ma ho una distanza molto corta dove faccio i punti più o meno lo stesso mi diverto e, e, e comunque provo le posture di una salita di una discesa se io metto quello, quello stesso bersaglio con quella discesa a 50 metri la maggior parte delle persone le butterà fuori non si divertirà e eh, non, eh. non sarà so neanche più legale magari no ed è più difficile, insomma, quindi diciamo che con grano salis, possibilmente. Qualche domanda? Allora, non capito tutto. è visuale, cioè verticalmente o si possono inclinare? Allora, i baglioni si possono inclinare. Si possono inclinare Teoricamente la, la, la regola dice che il picchetto di tiro deve essere perpendicolare al bersaglio. Se è possibile. Con questo se è possibile eh, ci frega alla fin fine. Quindi perché cosa vuol dire? Che io sì, lo posiziono perfettamente perpendicolare, quindi questo è un angolo di 90 gradi vado sul picchetto, c'è una pietra, c'è una pietra, c'è una pietra e alla fine lo metto spostato e così mi ritrovo il bersaglio specchiato. Allora, intanto non va bene, non va bene perché nell'anterefield c'è una reiki e le gare devono essere uguali per tutti in tutta Italia. Allora, io non posso trovare in una gara un, un bersaglio che è un elisse, e una gara a Roma è un cerchio, perché andiamo tutti e due in ranking, andiamo tutti e due per fare i campionati italiani, per qualificarci. allora non è possibile che ci siano delle gare che ci siano delle elissi e delle gare che ci siano dei cerchi, tutti devono essere dei cerchi, quindi tutti per piacere i picchetti devono essere perpendicolari, ma perché lo fanno questo? per rendere più difficile la parametrazione non è vero assolutamente non è vero chi sa parametrare allora, intanto chi sa tirare bene sa parametrare alla perfezione quindi non c'è dubbio perché sa benissimo come fare come parametrare così come parametrare così come parametrare così non ci sono dubbi su questo potete spostare il paglione in tutte le direzioni possibili che è previsto da chi sa tirare bene non ci sono dubbi. dove mettete in difficoltà chi non sa tirare bene e che non sa parametrare e che dirà chi sa che le distanze è favorito no quindi facciamo le cose uguali per tutte bene tanto non ci sono dubbi, è un'abilità, la, la valutazione delle distanze è un'abilità uguale identica a quella di saper tirare no, no, i paglioni dovrebbero essere messi così, basta togliere quella dicitura bello. se possibile dovrebbero essere messi così lo so però ci sono tante gare in cui tutti i paglioni sono specchiati tutti i paglioni sono, sono, sono, diagonali. sono diagonali a me a me non interessa perché io sono voluto le distanze anche se le mettessero per così trovo il sistema di far arrivare la freccia da so lo trovo lo trovo dov'è che metti in difficoltà quelli che stanno imparando solo quelli che non torneranno per quello che è campagna...